è stata una sorpresa in maniera particolare perché ha riempito le nostre domeniche con i suoi ricordi ci ha portato veramente in una vacca meno in particolare di al che la vorrei leggere Peppino che... io... De Fiano, 76 anni, il 9 luglio Custode dei bei tempi, Peppino Tresiano è soprattutto un signore con la S. maiuscola. La Sapirna continua a regalarci sfondi di passato e attimi di bellezza di un'infia che non esiste più. Una macchina del tempo preziosa da parte del Dispari. Grazie, Peppino è stato con noi durante le domeniche. Poi, dopo, premo del sistema di e poi possiamo contente di far parte eh, di questo eh, di quest invito, e eh, di questa iniziativa. Eh, per me, anche per me, scrivere è stata una sorpresa perché non, so, non avevo mai scritto prima. Quindi è venuto tutto di getto e tutto per me è stata un'esperienza un, un nuova. E quindi scrivere del passato, cosa si vede che ischia, che non esiste e tanti perché io maggiormente se proprio